caldo bello intenso camicia waiana e in queste condizioni a me abbiamo un sacco voglia di preparare le granite oggi ne prepariamo non una non due ma ben tre con la frutta estiva una al melone una all'ananas e l'altra invece all'anguria le preparazioni ve lo giuro sono molto semplici ma semplici semplici semplici al quadrato proprio E sapete cosa che soprattutto vi conquisterà il gusto si sentirà proprio che sono fatte con la frutta vera sono super genuine altro che quelle granite che comprate che sono fatte con ghiaccio tritato e un po di scirocco e un'altra cosa molto positiva che mi stavo per dimenticare è che non sono troppo dolci Partiamo con la first Abbiamo qua il melone, a questo però ci pensiamo dopo Tra il resto acquistate possibilmente frutta buona, matura Che così potete mettere meno zucchero nella vostra granita Nel frattempo versiamo dell'acqua in una pentola Zucchero Mettiamo anche un pizzico di sale per far esaltare i sapori lo facciamo sciogliere quando raggiunge il bollore spegniamo Io per tutte le granite utilizzo 130 g di zucchero Ma perché? Perché ho a disposizione della frutta buona, matura La prassi però ne vorrebbe 150 Fate un po' voi in base alla maturazione della vostra frutta Eccolo là Spegniamo e lasciamo raffreddare completamente. Se volete un consiglio per far raffreddare prima l'acqua, immergetela in una, in, caso in una fontanella con dell'acqua fredda e vedrete che non servirà tanto tempo. Eh. È già una bella cera. Pugliamo il melone. Il melone in un frullatore. Succo di mezzo limone e vai di frullatina aggiungiamo lo sciroppo di acqua e zucchero raffreddato Pensate che abbiamo praticamente già finito. Se avete delle bassinelle più grandi è meglio comunque. Adesso la mettiamo in freezer. Ogni 2-3 ore rompiamo i cristalli di ghiaccio con una forchetta. Ovviamente il risultato finale deve essere abbastanza consistente. Ci vorrà un po' di tempo. Tipo 6-7 ore almeno. Ok. Facciamo quella all'ananas. Quindi anche in questo caso via di acqua. Pizzico di sale l'acqua bolle si spegne perfetto mettiamo a raffreddare mergiamolo nella fontana così in un battibaleno è a posto anche qua guardate un bel ananas maturo possibilmente vedete com'è bello giallo qua all'esterno caso per un chilo di granita utilizziamo circa 700 grammi di ananas poi vi spiego perché eh? succo di limone e facciamo partire anche qua abbiamo ottenuto una bella purè adesso aggiungiamo tutta la nostra il nostro sciroppo e proseguiamo ancora il mixaggio per altri per un altro minuto buono perché quindi ho utilizzato 700 grammi di ananas? Perché adesso noi andremo a filtrare il nostro succo affinché eh, la nostra granita non abbia all'interno delle... Delle, delle fibre troppo dure resistenti io utilizzo il passaverdure per avere un buon risultato ma non troppo fine il colino non è proprio molto indicato perché filtra fin troppo altrimenti se non avete il passaverdure fate una cosa pulite un pochettino meglio l'ananas eh, avete visto io non è che l'abbia pulita benissimo voi la pulite un pochino meglio ok magari se vi dà fastidio avete paura che vi dia fastidio togliete anche la parte centrale no? questa qua adesso vi faccio vedere questo qua Ok. Poi se non vi dà fastidio in realtà potete anche lasciarla tranquillamente la fibra e eh? non c'è problema Ecco questa qua è la fibra più dura e resistente Questa spuma mi raccomando non scartatela perché darà aria alla granita la... Sarà un pochino montata ecco E anche stavolta mettiamola in freezer Poi ogni 2-3 ore con una forchetta rompiamo i cristalli E quando sarà bella consistente sarà pronta siamo arrivati all'ultima l'anguria oh mio dio mi cade il cranio vai di acqua in questo caso invece che mezzo litro ne abbiamo solo 250 ml perché l'anguria è più ricca di acqua e quindi utilizzeremo più frutta e meno acqua zucchero pizzichino sì, di sale ormai lo sapete a memoria appena l'acqua bolle si spegne Facciamo raffreddare Immergiamo nella eh, buona Buonanotte ho fatto dei danni Immergiamo nel lavandino Ecco qua Guardate com'è bella rossa Ho tolto qualche seme, siccome poi al passaverdure posso filtrare no, il liquido dopo averlo frullato. Se invece non l'avete fate un lavoro certosino, cercate di togliere il maggior numero di semi possibile oppure potreste anche acquistare l'anguria senza semi. Chiudiamo come sempre e si va via. Yeah. Aggiungiamo lo sciroppo e a rideglie in questo caso siccome il composto comunque è comunque abbastanza liquido potreste anche lasciarli i semi e usare un passino vedete che di fibra tanto non ce n'è fate così, usate al massimo un colino e i semi non serve che li togliete dal frutto anche qui solita con una forchetta rompete i cristalli di ghiaccio ogni 2-3 ore perché adesso lo mettiamo in freezer e dovete attendere che la consistenza risulti abbastanza soda, da granita proprio sono passate circa 2 ore comincio a dare una leggera battuta pronta non manca molto, ci siamo quasi anche qua, come vedete con la forchetta viene bella sgranata Eccoci qua che siamo pronti, invece che il vassoio usa una teglia. Partiamo con quella al melone. Nel frattempo fuori piove, sono sotto la tettoia, direi che è proprio un'ottima serata per una granita, perfetto. Dopo aver fatto le foto, ecco qua la presentazione, quindi melone, ananas e anguria. Mi sa che questa qua è la mia preferita, ma tutte sono stupende, oltre a essere perfettamente bilanciate in zuccheri, sono fruttose io ovviamente concludo questo video invitandovi a farle perché sono una roba eccezionale ci vediamo su instagram per altre avventure le stories ci sto prendendo gusto nel finire il video qua in mezzo alla strada ma perché una certa non si vede più un tubazzo e quindi mi devo mettere qui altri due video qua iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti e andando qua sotto c'è il collegamento con i blog e vedere la ricetta scritta di queste tre meraviglie ghiacciate. Ci vediamo prestissimo. Io continuo a pappare. So fresh. Belle e fresche.